Tu hai partecipato a campioni in Istat, e rappresenterai Istat, correrai per promuovere il censimento della popolazione. Le tue sensazioni da corridore per una causa importante, diciamo. Guarda, questa è la prima volta che faccio questa gara e sono emozionatissimo anche proprio per questo motivo, insomma. Ne ho fatte altre di gare, ma questa è particolare proprio perché insomma faccio parte de dell'istituto e quindi porto avanti una causa giusta, insomma, ecco. Quanto è importante promuovere il censimento? È importantissimo, insomma, in questi dieci anni vedremo svilupparsi tutto la... il censimento appunto, della popolazione per dare un modo di conoscere eh, insomma, la numerosità della popolazione italiana. Insomma. Promuovere il censimento è importante perché riguarda tutti noi, farlo correndo dà la sensazione che tutti noi siamo campioni, tutti noi possiamo vincere e speriamo che vada bene, che non piova troppo. Eh, beh, sottolineerei l'aspetto di campione nel senso di sotto insieme non tanto di, di atleta campione corro perché mi piace quindi ho avuto di questa opportunità offerta dall'Istat dall e mi sono iscritto eh, è divertente perché nell'itranet mi sono descritto i dieci, gli 8 atleti più veloci in realtà era più veloce iscriversi e, in quello sono stato veloce come ci si sente come portabandiera del censimento in una maratona? Abbastanza bene, speriamo di riuscire, io ci provo, comunque lavoro proprio per il censimento quindi mi fa ancora più piacere questa cosa e comunque vada, eh, mi sarò divertita e eh, l'avrò fatto anche per il censimento quindi sono contenta Perché è importante promuovere il censimento anche appunto con gare sportive? Forse, visto che la manifestazione è molto diffusa e molto partecipata, potrebbe essere un buon mezzo di comunicazione e quindi coinvolgere forse più persone a compilare il questionario per il censimento. Sì, sì comunque questa è una bella sfida per me, perché non corro da anni. Solo dietro a mia figlia, ve lo è stata lì, sta a No, sì, sì, già a me non corro neanche dietro al pallone, sicuramente però è stato bello grazie ciao è stata un'esperienza unica ragazzi come i nostri campioni siamo veramente unici però devo dire che ho visto tanta gente appassionata con una grande voglia di, di partecipare mi è sembrato un po' come quando svolgiamo i lavori per il sentimento no? la squadra tutti insieme e anche la nostra rete che ci aiuta Grazie. Mi raccomando compilate, rispondete, scegliete la modalità che preferite, ma fatelo perché è importante, fatelo velocemente perché eh, ci teniamo a dare a tutto il paese le risposte che aspetta.